28 novembre 1983. Visto l'articolo 6 della legge 304-82 concede a Barbone Marco, Ferrandi Mario, Mazzolo Umberto, Morandini Paolo, Pugliese Pio e Ricciardi Rocco il beneficio della libertà provvisoria e ne ordina... E ne... Non vi rendete conto di quello che fate! e ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuti per altra causa. A Milano la sentenza per l'assassinio di Walter Tobagi suscita diverse polemiche. Marco Barbone e Paolo Morandini, autori pentiti dell'omicidio, sono condannati a otto anni e nove mesi e rimessi in libertà.